Se qualcuno si muove, se qualcuno dice qualcosa, caverò l'altro occhio del ragazzo e lo farò mangiare a suo padre e poi inizieremo. Potete sbattere le palpebre, potete piangere, sì. È come se piangerete? Oh, ma guardalo, resiste proprio bene ai colpi! Senti, ma The Walking Dead? No, non l'ho visto, ho smesso la quarta, sì. Cioè, quindi la settima non l'hai vista? No, no, sì. Cioè, Nikan, cioè, tu non sai chi sia, ha fatto un macello. Dici? Beh, dai, tutto là. Senti, le passo le stagioni, le ho scaricato illegalmente. Fantastico, Le fantastico. passo io, tranquillamente. Dai, passamele e poi lo dico. Però guarda delle serie, eh. Me le vedo tutte quelle che mi dici, me le vedo tutte, guarda. Okay. Mm. Finalmente è iniziata la settima stagione di The Walking Dead. Sento che sta facendo davvero male alla mia salute mentale. Signori, benvenuti in The Walking Dead. Effetti collaterali. Pronto, amore esci. Dai, ci faccio una passeggiata. <susurra> Va bene, amore, adesso esco. Stai facendo prima? Vedevo The Walking Dead. Sorry, mi sono fatto praticamente tutte le stagioni. Tu? No, io studiavo. Però sempre sui libri, che coi... Amore? Ehi? Guarda Lizzy, guarda i fiori E mo chi cazzo è Lizzy? Oh, oh. Ma come sei vestito Nico oggi? Vabbè ma ognuno si veste come vuole Ma guardate te come sei, te, se te sei vestito da maschio, non lo so Lui oh, sei ma? vestito da sciarpa Oh Ma come te permetti? Ma sono vestito bene, ma che? Dai però voglio a dire qualcosa che, che gli vado a dire? Sta là tutto... Sta a pensare che la racchetta che cazzo gli vado a dire? Chiedigli perché sei vestito così. Vabbè, ma saranno cazzi suoi, cioè, nel senso, mo non. non... E eh dai, e fai l'uomo per una volta, sua. E eh dai, te fa riconoscere. Vabbè, vabbè, tranquillo, tranquillo. Ce penso io. Tranquillo, Nico, ma tutto bene? Ambaraba Cicci Cocco Oh! Tre Ma perché ci ha legato? Ma che ne so io! Ma tu fai l'uomo, fai l'uomo per una morta, no? Fai qualcosa! Oh, Come? questo è sempre cagare il cazzo! Com'è? Ah. Lucilla Sete Ambaraba Cicci Cocco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 Ci rivediamo, al prossimo anno! Ah, fa verso gli alti, tu l'hai fatto mentre camminavi così sembra essere stai a fare stretching più centrale, eh. verso cioè verso scusa gli scusa alti Scusa se non sono figo come Jeffrey Morgan No! Cioè. Oh. Lusilla ha sete! E <ride> eh, Scusa vai non potete starnutire, ma...